Un saluto a tutti qui Dago Pippo ah, Prima di iniziare questo video Ci tenevo a ringraziarvi per tutti i commenti Che avete espresso nei video precedenti Su come assemblare un pc Su come eh, sul video truffa Che anche voi ne avete trovati molti Di questi tipo di video eh, Quindi state attenti e Vi ringrazio che avete commentato Che molti di voi si sono iscritti al mio canale avete lasciato tanti tanti like vi ringrazio tantissimo allora prima di ogni cosa eh, vi invito a iscrivervi al canale quindi se non l'avete ancora fatto qua cliccate iscriviti così vedrete nuovi video su eh, tecnologie su, su varie cose in generale quindi ora passiamo a questo video come ascoltare la musica da youtube in background cioè Spegnendo lo schermo e sentire la musica come fosse un normale Spotify o un'altra un applicazione dove riproduce la musica. Allora, come di tutti voi sanno, eh, entrando su YouTube adesso io faccio eh, partire una musica a caso, eh, no copyright. Avete okay. visto? Quando io vado a spegnere il, lo schermo, eh, lui automaticamente si spegnerà anche la musica, perciò come facciamo a poter sentire la musica di YouTube in maniera gratuita? Tengo a precisare che questo funziona eh, al momento solo con la MIUI, probabilmente anche su altri sistemi, però per il momento io vi faccio vedere sulla MIUI se avete uno Xiaomi e come eh, poter attivare questa funzione, perché eh, Xiaomi è uno dei sistemi non per quanto a complessità ma eh, in quanto funzioni nascoste. Perciò venite, venite con me, avvicinatevi un attimo così vi faccio vedere in dettaglio. Quindi come prima cosa recatevi su YouTube. Qui dovete cercare eh, chiaramente un video che vi interessa. Quindi in questo caso mh, possiamo eh, ascoltare musica, possiamo ascoltare dei racconti, possiamo ascoltare qualsiasi cosa. La prima cosa da fare è andare nelle impostazioni. Quindi in questo caso vi appariranno il nuovo centro di controllo della MIUI 12 eh, non tutti voi hanno ancora la mia I 12 ma eh, ben presto arriverà e andiamo nei settaggi quando arriviamo nei settaggi andiamo su cerca in impostazioni e qui dobbiamo scrivere strumenti video apparirà strumenti video non so se, non so se è chiaro ma ve lo faccio vedere un pochettino ok qua su strumenti video vedete come è apparso strumenti video quindi noi andiamo a cliccare su strumenti video e qui sotto troveremo una funzione gestisci le app video quindi noi andiamo a cliccare su gestisci app video al momento solo mi video è attivato quindi noi cerchiamo la nostra applicazione quindi in questo caso youtube andiamo ad attivare e l'abbiamo spuntata come vedete è spuntata quindi noi torniamo indietro posizione collegamento noi da posizione collegamento possiamo metterlo verso sinistra o verso destra cosa vuol dire posizione collegamento teniamolo verso destra noi adesso andiamo nella, eh, su youtube e vedete che qua a fianco è apparsa una lineetta, una stanghetta noi questa qui dobbiamo prenderla e fare così, trascinare leggermente apparirà questa finestrella Guarda, ve lo rifaccio vedere allora facciamo così ecco adesso è andato via così è apparsa quindi qui possiamo accedere alle nostre applicazioni e in più se andiamo verso destra troviamo riproduci audio del video a schermo spento e quindi in questo caso cliccando noi vedremo noi sentiremo la musica a schermo spento quindi noi andiamo ad attivare la musica in questo caso sentiamo la musica, ok, apriamo la nostra finestrella, andiamo un passo verso destra, schermo spento, in questo caso si sentirà esternamente eh, spegnendo lo schermo tranquillamente, quindi noi per, per ritornare lì dobbiamo semplicemente attivarlo, il nostro telefono, e ritorniamo come, come la prima, quindi noi di qua per poter sentire lo schermo spento, sempre verso destra ascolta schermo spento va bene? così eh, potete metterlo in tasca potete andarvi a fare una corsa potete fare quello che volete in questo, in questo modo adesso andiamolo a spegnere molto bene noi così possiamo eh, ascoltare le nostre playlist senza aver bisogno di applicazioni esterne possiamo eh, vederle direttamente su youtube eh, tengo a precisare solo una cosa che sicuramente consumerà un pochettino più di gigabyte perché è pur sempre un video non è una traccia audio perciò vi eh, consumerà un pochettino di più però è molto utile come applicazione quindi io per questo video è tutto e vi ringrazio per la, per la visione e lasciate tanti bei mi piace iscrivetevi al canale e facciamolo così se questo video arriverà a 100.000 like prenderò il mio computer Così com'è e lo lancerò dalla finestra E vediamo una bella botta <ride> Speriamo che non succeda Oh mio computer speriamo che non succeda Vabbè no vabbè Voi lasciate lo stesso mi piace però E fatemi sapere se in un, se in un video Volete vedere la mia build Del mio pc che ho progettato Un annetto Un annetto e mezzo fa E se volete potete anche darmi dei consigli Quindi fatemelo sapere nei commenti Commentate qui sotto e io vi risponderò quindi per questo è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!